Il migliore esempio che abbiamo di eh, economia del dono sono gli indiani d'America. Um, gli indiani d'America semplicemente sostentandosi tramite eh, la caccia o la pesca è facile intuire che si servissero di questo tipo di economia perché mentre appunto il cacciatore era lontano a cacciare chi rimaneva al villaggio svolgeva altre fondamentali attività. Alla fine si mettevano insieme i risultati, i frutti e del lavoro di ognuno e si condividevano liberamente pensate che quando arrivò l'uomo bianco in America eh, la diversità di approccio sociale e economico alla comunità tra, le due, tra i due gruppi etnici era talmente profondo che eh, l'uomo bianco venne definito keeper cioè un individuo che vuole tenere eh, i beni e gli oggetti solo per sé mentre l'indiano venne definito giver cioè una persona che è distinto di natura è portato a condividere con la, con la comunità il donare è visto come un atto di, di grande prestigio poi abbiamo l'Africa che è eh, l'esempio più, più ampio di economia del dono che abbiamo e a riprova che una lingua è lo specchio di una cultura pensate che in lingua Bantu che è diffusa nel, nel sud dell'Africa non esiste la parola avere loro allora, per esprimere questo concetto dicono essere con. E addirittura in quasi tutte le lingue africane non esistono i termini ricco o povero. Questo la dice lunga su quanto eh, poco importante sia per loro il possesso materiale. E manca la parola proprio perché manca il sentimento, il concetto, l'idea. Si dice che è ricco chi ha... Tante, eh, tanti rapporti sociali tante amicizie perché sarà la rete sociale che distribuirà i beni e l'assistenza vediamo sotto gli occhi di tutti che la crescita economica oltre un certo limite eh, non porta più assolutamente felicità siamo a un livello di consumo che è folle, è suicida e ci costringe a una spinta indefinita di produzione e lavoro i ritmi di vita che abbiamo sono insostenibili tanto quanto i ritmi di consumo. Quindi questo meccanismo diabolico nel quale siamo incastrati ci porta a non, a non avere tempo, ci porta a, a non poterci dedicare alle nostre relazioni affettive e sociali e in più danneggia tantissimo l'ambiente. Cioè tutti quegli elementi che vanno a formare il generatore principale della nostra felicità tantissime persone hanno un lavoro che non amano perché non corrisponde assolutamente ai talenti e alle passioni personali e tutti abbiamo delle passioni e dei talenti soprattutto chi pensa di non averne è perché eh, non le ha scoperte, non ha, non ha approfondito queste cose quindi finiamo di vivere la vita come se fosse un peso e la cosa più drammatica è che tante persone pensano che questo sia giusto e normale in un'economia di scambio solidale ognuno fa quello che sa fare ma soprattutto quello che ama fare anche perché altrimenti come potremmo fare qualcosa solo per l'amore di farlo e a monte di ciò c'è il risveglio del bambino interiore Jung lo chiamava il bambino divino il bambino interiore è il nostro vero sé è energetico, vitale, giocoso, creativo questo risveglio avviene appunto riscoprendo o scoprendo ed esprimendo i nostri talenti e le, nostre, e le nostre passioni e vi lascio con questa frase, cioè il benessere e la sicurezza non devono più essere legati al denaro che guadagniamo, abbiamo accumulato ma alle relazioni con gli altri grazie